Benvenuti in questo nuovo video. sono Mr. Marge e siamo qui tornati con My Hero Wants Justice. Allora, nello scorso episodio avevamo usato Todoroki e oggi torneremo con Midoriya, penso. Io userei quello che so usare meglio, quindi Midoriya. Son sì. Gai! Okay. però se mi fai muovere questo manco. ok va bene ok va arriviamo al 3 voglio vedere il plus ultra ex eccolo perché? Ha usato quello normale! Nooo! Io ho fatto, ho fatto tutti i tasti! Vabbè, niente non lo possiamo fare! cazzo! Che cazzo! Che Che per ultra almeno la almeno la insomma cioè si è giocata abbastanza male volevo fare l'ultra X però amazing ikeru ka shia mama arigato todakiku espero Cristello! Forse! Cristello! No! No! No! No! Ok, e finalmente abbiamo finito questo arco, se possiamo chiamarlo così. Credo inizia inizi un nuovo arco con questo video. Vediamo. Diciamo ah. che tutti e amiche, tutti 仙台ワンフォーオーのありがとう。彼は決意を questi sono i motif di cui vi parlavo Sono delle cose che non succedono veramente nella serie ma sono create diciamo dai creatori nel gioco quindi andiamo a farlo attenzione io okay, non ho mai usato nessuno non so funziona però gli ho tirato un hop bassino che io fa. ok come non funziona due dove... no. ok mi sono imparato ahia Ok. Eh, eh vabbè, oh. Volta, però non mi schivare a caso, che è veramente... Oh. Vai. Oh, e finalmente una bella mazzata in testa abbiamo vinto. Attenzione, abbiamo anche il bonus. Uh, SSB. O A o S, io penso S perché... E va bene, anche questa è andata Adesso andiamo a fare la 12 Siamo... Eh, Giro contro Kirishima e Bakugou Vai vai Ok, devo... Ecco, eh, lo sapevo che funzionava così. Ma anche gli shock che ce la fai. fare questo sì. oh c'è un tiro di state a ah, vicenda oh, oh oh e continuiamo così fino alla fine E hai visto che il suo attacco fisico devo prenderla perché siamo molto vicini eh, così oh, il P. Ma lui, perché ti ho scelto? Guardalo, guardalo! 5 secondi! Fatemi 5 secondi! Quanto è forte! Vabbè, abbiamo vinto. Così, basta questa è S, Abbiamo vinta così. E eh da, e eh da, e non è una S quella, e non è una S quella. E beh, è tutto perfetto. mai più. Cazzato di sogni, ore mai tutta, tutta, tutta, tutta, tutta, tutta, Cosa ho schivato, e vabbè Partiamo strada Eccola Buongiorno Eccolo, secondo me Le prendiamo sì. Attenzione, Bakugo Bah, eh, è Baku uh, Ultimo colpo mi metto così, mi stavo spaventando, eh. Se ne si situato la raffica di 30 pugni, no, se avessi fatto così. Vai, io vedo Stranamente. B. Te lo dico io. Ah, allora forse ha, forse ha. Vabbè dai. Per essere il primo tentativo, non sapendo usare per niente Bakugo, secondo me ci sta. Ok, ora non possiamo saltare alla fine di questa missione, che è il continuo di questa qui, ci Ma dobbiamo andare a utilizzare... Va Vai, vai, vai, vai, clash, clash. Aspetta che sia vicino. la fatto la la la la la preso. L'ho preso, oh. preso! Oh, oh, oh! Oh, oh! cosa sta succedendo? sono passata a non colpirlo colpirlo trova Oh, e eh vabbè cosa sta succedendo? sto spammando lo stesso testo a 5 minuti dai un colpo mezzo colpo mezzo si sì. è finita è finita plus ultra e vai così beh. beh, embe e sas embe embe dai dai S eh, se non me la davi stessa, se non me la davi chi me la dava? Sassi, user userei. lui. Che dico? Assurano. Eccola! Eccola! beh è un copo in colla della Qua ma qua qua ora li va giù ok mi rimangio tutto todoroki è troppo forte todoroki è troppo forte guarda qua guarda lei no no no no no no no para, para. para, Prego, para. no no no Non no tanta voglia di Para para ti prego Ho premuto il tasto eh Ho perfettamente Vieni tu sul track solo a terra 1 2 e B No non l'ho usata Non l'ho usata raga non l'ho usata Scusate Finiamo la partita Cosa? Non è finito. Vabbè dai abbiamo sbagliatissima quella abbiamo sbagliatissima Però Vabbè Guardali che punteggi Mi aspetta un triple S Vabbè dai un S è lo stesso un S è lo stesso effetto Il bonus Chi vuole Grazie Possiamo usare Ce la possiamo fare? ce la possiamo fare vai se mi ricordo come si usa va bene <ride> va bene lanciamo il se lo prendo, non mi ho preso mancato ok continuiamo a lanciarlo così e dovremmo farcela oh oh lanciamo il maio ma no, poi non mi ha schiacciato il titolino. Oh, oh, Oddio oh, oh, Che oh, oh, oh, oh, Questo episodio mi ha fatto un... un casino. Allora, mi ha preso tutte S. Vabbè, a parte video che... Mi ha preso tutte S. Vabbè, non è quella di Babu Vapu è incalcabile, però... Vabbè. Quindi ragazzi, questo episodio è terminato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.